Algoritmo qui su Vox Populi, RID 96.8, tantissime novità, che bellissima giornata, risate, divertimento, ma anche la voce del cittadino, la voce dei commercianti. È per me è un grande onore, in questa rubrica, in questo programma Voce del Popolo, avere uno dei più grandi giornalisti d'inchiesta italiani, Filippo Roma. Ciao Filippo! Ciao Cesare, buongiorno a te, tuoi ascoltatori. Come Troppo stai? Buono. Sei troppo buona, a dire più grande. <ride> no, ma il fatto, sai cos'è Filippo? Che ogni volta che ci vediamo, io lo penso davvero, quindi ogni volta che poi faccio queste esternazioni tu fai sempre il... Uh, che, che io, come se io ti pagassi, no? Fai sempre il gesto, l'ho pagato, l'ho pagato. Ma è così, Filippo? Ti ringrazio, ti ringrazio. Allora Filippo, ci vuoi raccontare un po' come hai vissuto tu questo lockdown? Eh, l'ho vissuto... <ride> A me come tutti, chiudendomi in casa e improvvisamente fermando tutta la mia attività, tu considera che io eh, non sto mai a casa no, per sette mesi l'anno, perché da settembre a maggio giro i servizi per le Iene, all'improvviso mi sono trovato un mese e mezzo consecutivo dentro casa, quindi è stata un'esperienza nuova, eh, per certi aspetti anche interessante, perché per la prima volta insomma, ho scoperto dei ritmi che non conoscevo, e quindi eh, ho colto anche l'occasione per, per riposarmi un po e quindi all'inizio ho accolto non dico con favore ma eh, la cosa neanche mi dispiaceva ne più di tanto però poi chiaramente c'era anche l'angoscia per quello che stava succedendo da tutti i morti che ogni giorno diciamo, venivano fuori e, e, e la paura anche per me e per la mia famiglia perché sto Covid sembrava eh, un'epidemia che, che non potesse mai fermarsi insomma è stato un misto come sentimento. Da una parte relax e riposo, dall'altra però anche angoscia, dispiacere e paura. Filippo, com'è stato il rientro poi, riniziare a lavorare? È, è stato strano perché noi comunque mh, siamo stati chiusi per ragioni sanitarie perché uno dei nostri si è preso il Covid. Sì. Però abbiamo ricominciato dopo un mesetto in pieno lockdown ed è stato stranissimo. Insomma, io mi ricordo che andavo a fare servizi in una Roma poi mi occupo di politica e quindi sto spesso a Roma, in una Roma deserta, eh, lunare, sembrava veramente un film di fantascienza e anche quando andavo a Milano a fare la conduzione, eh, attraversavo l'autostrada no? deserta, eh, la cosa impressionante era vedere la città e le città eh, totalmente fantasma, cioè con i negozi chiusi, senza nessuna in strada e quindi eh, tu andai a fare l'intervista, andai a girare i tuoi servizi, ma in un mondo del tutto irreale. Allora Filippo, tu come hai ben detto e come tutti quanti sanno ti occupi prevalentemente di politica. Io ah. voglio farti una domanda in maniera così, mi viene in maniera spontanea. Sentiamo spesso slogan andrà tutto bene, ce la faremo, ma tu che comunque vivi in maniera quotidiana il contatto con questa politica, secondo te davvero andrà tutto bene, ce la faremo? Come, come vedi il futuro dinanzi a te? Allora... Diciamo che sto slogan a me non mi è mai piaciuto. Per dire la verità. Siamo in due! Perché innanzitutto, andrà male, sì. e quindi, questa è l'unica certezza che ci abbiamo. Poi se andrà tutto bene dipenderà dalla percezione che abbiamo ognuno di noi. Io sono di natura un ottimista e quindi penso che alla fine dei giochi andrà bene, nel senso che fatalmente il paese e l'economia dovranno riprendersi no? per forza di cose. Però la certezza è che adesso sta andando male, Insomma, se pensiamo che le previsioni dicono che alla fine dell'anno noi perderemo il 9% del prodotto interno lordo, significa che tutti noi guadagneremo in media il 10% in meno, minimo dell'anno scorso, e quindi ci dobbiamo preparare a un impoverimento generale del paese. E questa non è: andrà tutto bene, andrà tutto male, porca miseria, non è colpa di nessuno, perché chi cacchio lo prevedeva sto, sto virus tremendo. Però questa retorica. Non mi piace, non mi è mai piaciuta. No, magari bisognava inserire il punto interrogativo. Andrà tutto bene, punto <ride> interrogativo. <ride> <Dunque, ride> allora... tu, tu pensa, scusate, eh, per farti capire eh, quello che secondo me è il problema di suo paese. Eh, proprio ieri sera ho conosciuto un cameriere no, di un ristorante eh, che eh, sono eh, quattro mesi che aspetta la cassa integrazione, sì. ma il paradosso sono in tanti che ancora aspettano la cassa integrazione, ma la cosa assurda è che eh, questa eh, attività che è un ristorante ha fatto una domanda unica per la cassa integrazione che quindi comprendeva tutti i dipendenti, tutti i camerieri di questo ristorante, il paradosso tutto italiano della nostra burocrazia faceva sì che tutti i camerieri avessero ricevuto la cassa integrazione tranne il suo e non si capisce perché... <ride> e questo sono mesi che chiamano Ips e non neanche danno una risposta eh, ah, quindi finché ci saranno queste sacche di inefficienza, di burocrazia eh, non può andar bene può andare bene per niente. No, Io amo molto la vostra trasmissione e mi rifaccio tantissimo anche la vostra trasmissione io ho iniziato a fare radio sia con il piacere di intervistare tante persone, di fare tante esperienze ma soprattutto di dar voce al cittadino alla persona comune perché magari la persona potente o la persona che ha tante amicizie sa districarsi nei problemi della vita ma il povero cittadino che è solo deve avere un punto di riferimento, deve avere qualcuno e l'Eiene in questi anni ha aiutato tantissime persone quindi io davvero ti ringrazio e spero nel mio piccolo a livello radiofonico di poter essere anch'io un punto di riferimento per le tante persone che ci ascoltano guarda, sicuramente lo sarai perché basta volerlo fare noi che abbiamo fatto abbiamo preso armi in bagaglia e abbiamo deciso di dare voce al popolo. è proprio il senso del nostro programma noi che siamo fondamentalmente un gruppo di persone normalissime che per conto della collettività vanno a fare le domande scomode, le domande che tutti vorrebbero fare ai potenti hai detto no? una cosa molto bella, cioè eh, il problema è poter fare al, al potente la domanda che nessuno osa fare o può fare. Ecco, programmi come il nostro o trasmiss trasmissioni come la tua, eh, in questo senso svolgono no, una funzione sociale molto molto importante Filippo un personaggio tra i tanti che comunque tu hai intervistato se me ne dici uno che comunque con cui è nata anche un'amicizia è nata anche un affetto oppure una simpatia che quando lo vedi comunque ti trasmette felicità è uno proprio che non puoi vedere questo me lo devi dire però allora eh, con nessuno è nata un'amicizia <ride> <come ride> chissà come ragionale. mai <ride> quando arrivo le Iene eh, parliamoci chiaro eh, a rioni rompi coglioni <ride> Qualsiasi politico si vede di fronte una Iena e dice porca miseria e mo' che è successo non è, non è notizia positiva sicuramente no, quando no, ti no. vedono arrivare non c'è nulla di buono e tu mi ad arrivare il settore delle tasse eh, sì. porca miseria e quindi eh, non nasce mai un rapporto anche perché non deve nascere un rapporto Dal momento che la Iena è come un arbitro no? eh, che non deve essere amico dei calciatori cioè eh, la Iena deve essere imparziale ed equidistante ma, quindi io divento amico di un politico che magari mi può stare pure simpatico questo va a influenzare il mio lavoro perché poi magari la prossima volta devo fare un servizio magari non ci vado perché nel frattempo siamo diventati amici eh, e, e quindi eh, d'altra parte però non c'è neanche nessuno che io eh, diciamo, vedo e lo l'odio mi sta sulle palle perché comunque eh, c'è sempre quel eh, atteggiamento distaccato perché non c'è mai per quanto riguarda nulla di personale che ne so ti faccio un esempio anche il famoso Barbareschi che non so se ti ricordi eh, mi ricordo eh, eh, quell'attore che quando faceva il deputato mi riempì di calcioni e schiaffi semplicemente perché io gli chiedevo eh, Barbare ma eh, se lei ha da fare i suoi film eh, si rimette alla parlamentare perché lui per girare i suoi film non andava in Parlamento però lo stipendio lo percepiva eh certo. insomma eh, ma riempito di schiaffi, calci eccetera ecco, ciò nonostante non è che eh, se lo vedo per strada Diciamo, lo guardo in cagnesco, o mi sta antipatico. Non c'è niente di personale, fa parte del lavoro, eh, e, e amen. Quindi, per rispondere alla tua domanda, né in un senso né nell'altro, né c'è uno con cui sono amico, né c'è uno con cui sono nemico, insomma. Bene, eh, bene Filippo, io ti ringrazio per uh, questa intervista, intervista, ti ringrazio per uh, avermi dato un tuo contributo, io ci tenevo davvero tanto, lo sai, ci siamo sentiti, ti ho anche disturbato in questi giorni, ma come no, potevo sì, iniziare sì, Filippo, come poteva iniziare Vox Populi senza la tua voce? Eh, diciamo grazie, grazie Filippo, ti auguro una buona giornata, diciamo a, a presto, a ciao ciao ciao. ciao.